Ciao a tutti ragazzi, per risolvere questi problemi riguardo alla condivisione dello schermo nero quando condividiamo lo schermo andiamo un attimo su voce e video, scendiamo fino a giù fino a trovare l'opzione Open H264 Codec Video da attivato, mettete disattivato, scendiamo fino a giù. Utilizza la nostra tecnologia più avanzata per condividere lo schermo. attivato, mettete disattivato. Sinceramente, se avete problemi proprio a condividere lo schermo, togliete queste spunte perché non vi faranno altro che laggare e avere più problemi. Se invece volete, se invece volete condividere lo schermo a qualcuno attraverso che ne so, una, un video che state guardando su Google Chrome, andiamo un attimo su google su impostazioni sistema usa accelerazione hardware quando disponibile io la tolgo e riavvio google chrome Una volta fatto ragazzi se il video vi è stato utilissimo vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi al canale e se avete altri problemi non esitate a commentare. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!